Ciao ragazzi buongiorno bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a riutilizzare dei vecchi materiali usati e per la precisione un rotolo finito della carta igienica ed una spugna questi due oggetti si possono trasformare in qualcosa di divertente e per il video di oggi ho pensato nello specifico a degli stampini gli stampini sono utilissimi in questo periodo per decorare la carta da regalo che poi si utilizzerà appunto a Natale per incartare i regali ma eh, sono molto utili anche tutto il resto dell'anno per far divertire i bambini farli giocare e tenerli occupati per un po' di tempo quindi vi lascio subito al tutorial però prima vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto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 dei rotolini finiti eh, di carta igienica e poi modellarli con le mani dandogli eh, la forma che preferite io eh, ho realizzato alcune forme questa qui per esempio è la forma di un cuore la più semplicissima da fare poi ho realizzato la forma di un pesciolino una specie di stella a quattro punte una foglia una stella a 5 punte questa qui non è molto semplice da realizzare ma con un po di pazienza ci si riesce le possibilità comunque sono infinite io ne ho realizzati solo 5 insomma usate la fantasia e fatemi vedere che eh, formine avete realizzato voi e soprattutto per cosa le avete utilizzate una volta realizzati i stampini però bisogna realizzare anche la spugna per l'inchiostro in questo caso utilizzo un vecchio contenitore da viaggio per il sapone e delle vecchie spugne le taglio della stessa forma del portassapone e poi aggiungo semplicemente della tempera vado ad inzuppare aiutandomi con un cucchiaino la spugna con la tempera nel mio caso per recuperare un po di tempo ho utilizzato due colori in un'unica scatola Ora creare i disegni è davvero molto semplice, basta inzuppare il retolino della carta igienica con la forma desiderata nel, nella tempera e poi stamparla e poi premere eh, nel foglio. Questo astuccio per le tempere che ho realizzato mi aiuterà anche a non far seccare le tempere, a mantenerle utilizzabili più a lungo. Qui vado a provare le stelle. E I cuoricini e qua i pesci e niente con questo è tutto io spero che l'idea vi sia piaciuta non si vede benissimo nel video il risultato finale però se volete posso riutilizzare questa tecnica per realizzare un video dove posso darvi alcune idee per incartare i regali di Natale quest'anno. Quindi fatemi sapere sotto in un commento se volete vedere un video di questo tipo. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!